Acquistare una casa negli Stati Uniti d'America senza soldi è possibile ad uso investimento? Sì! E in questo video vi spiegherò il perché. Io non so cosa intendete quando mi si chiede è possibile investire eh, senza soldi perché ragionate con me. Il sol fatto di parlare di un investimento presuppone un impegno economico di capitale, quindi io se non ho capitali, se non ho soldi, come posso investire? Quello che vi posso dire rispondendo a queste domande è eh, sicuramente, sono certo di fare cosa gradita, di portare e apportare la mia esperienza personale di quello che noi abbiamo fatto come operazioni senza utilizzare i nostri soldi ma i soldi da qualche parte devono essere presi. Il punto di forza dell'investire negli Stati Uniti d'America con una società è questo. Perché noi nell'ultimo anno stiamo avendo grossissimi risultati? Abbiamo fatto veramente un upgrade incredibile. Perché? Perché negli Stati Uniti d'America funziona così. Se tu vuoi contare con le banche devi aver pagato almeno per due anni le tasse. Quindi noi 2018 è stato il nostro secondo anno di, di eh, pagamento delle, eh, della tassazione di quello che stiamo facendo negli Stati Uniti d'America e quest'anno noi con le nostre società stiamo avendo grossissimi risultati. Okay? Quindi questo è un punto di forza del perché alle volte io incentivo le persone dattevi una mossa se volete cominciare perché comunque tenete presente che se volete lavorare e guadagnare tanti soldi, fare leverage, leva finanziaria è importante lavorare con i soldi terzi, non proprio i capitali. E questo è uno dei canali più utilizzati. Cosa invece noi abbiamo utilizzato? Io vi voglio parlare nella fattispecie di un uh, affare deal negli Stati Uniti d'America fatto da me personalmente due anni fa, quando non avevo ancora pagato per due anni le tasse e quindi quando dovevo cercare di trovare i soldi da qualche parte perché quello che io avevo, lo avevo utilizzato acquistando degli immobili, avevo trovato un affare, avevo trovato un affare e ho proposto questo affare a um, alcuni dei miei clienti o uh, tramite alcuni canali e tutti hanno rifiutato, ok? Perché una delle cose che io dico sempre dove c'è da veramente da guadagnare, se sei un investitore immobiliare esperto sai che ti sto dicendo esattamente quello che è il punto di forza dell'investitore sofisticato cioè colui che va a cercare proprio l'immobile messo peggio con maggiori problematiche eh, cosa so eh, problematiche di tipo eh, ristrutturazioni o miglioramenti che devono essere apportati per poterlo rendere più vivibile oppure eh, in molti casi ci sono eh, dei de problemi legali legati a questo immobile questi immobili sono immobili che io adoro ricercare, perché? perché? si può trattare molto sul prezzo e sul mercato da molto più tempo. Quindi, cosa è successo nella fattispecie? Fort Pierce, Port St. Lucie, uh, a nord di West Palm Beach, se conoscete un po' la Florida, eh, la Florida è come una grande Puglia, quindi al lato uh, est c'è praticamente Miami andando su West Palm Beach andando ancora più su verso nord Vero Beach Port St. Lucy Fort Pierce ok quindi ho trovato questa Duplex, duplex cos'è? Cos è un immobile che praticamente ha due unità abitative ok eh, l'immobile mi piaceva perché era grandissimo e la cosa importante per la quale subito mi ha interessato è che aveva un terreno circostante privato tutto recintato privato da poterlo utilizzare e sfruttare per un aumento della cubatura eventualmente se si vuole costruire nuovamente questa palazzina, buttarla giù e costruirla in funzione del terreno di appartenenza ti danno più eh, volumetria per poter costruire avevo trovato questi immobili, clienti in quel momento non ne avevo eh, l'immobile era sul mercato da un po' perché... Eh, eh, metteremo sotto in descrizione la foto di com'era prima e la foto di com'era dopo entro nei dettagli, nella fattispecie facendo dei corsi avevo imparato appartenendo a dei gruppi frequentando persone americane, investitori americani avevo imparato una cosa su tutte questo libro lo conoscerete tutti Poor Dad, Rich Dad in Italia è Padre ricco, padre povero chi mi conosce bene sa che uh, da quando io sono venuto qui in America sono pazzamente innamorato di questo personaggio qui, Grant Cardone. Lo reputo personalmente l'evoluzione naturale di quello che vent'anni fa la prima persona che parlava di come raggiungere la libertà finanziaria, di cash flow, Robert Kiyosaki aveva insegnato Grant Cardone ha preso totalmente le mie credenze di quello che non era possibile perché uno dei limiti che io avevo quando sono venuto qui avevo la presunzione di sapere di capire tutto perché venivo da oltre vent'anni di esperienza di investimenti immobiliari in italia e ho dovuto invece facendo questi corsi eh, prendere me stesso prendere il mio cervello eh, resettarlo completamente e ripartire da zero perché altra nazione altra mentalità eh, tutto quello che viene fatto in america è l'opposto di quello che viene fatto in italia e grazie a eh, far parte della community di Cardone, l'ho detto in altri video ho pagato 5.000 dollari per far parte di questa community e tante persone mi hanno dato del pazzo, dello stupido, dell'imbecille perché io avevo speso quei soldi, ok? Ci sei cascato, mi ha detto qualcuno nei commenti. Per fortuna ci sono cascato, perché in uno di questi webinar eh, è stato spiegato come poter utilizzare nei minimi dettagli la leva finanziaria. Allora, adesso io eh, voglio essere sincero con voi. Quando vi parlo fare investimenti immobiliari senza soldi, ve l'ho già detto all'inizio, ve lo ripeto, è possibile se conosci dei canali, ma qualcosa devi avere. Perché sì, noi non abbiamo utilizzato i nostri soldi, ma avendo altri immobili abbiamo potuto utilizzare un canale che qui in America è legale a tutti gli effetti. Si chiama Hard Money Lender. Hard come duro, un prestito di soldi duro, perché? Perché voi pensate che legalmente queste persone possono prestarti i soldi pagando anche il 20% di interesse annuo quindi ti presto 100.000 dollari, tu mi dai 20.000 dollari in un anno, attenzione, ok? Il concetto qual è? Che alla fine del contratto tu gli devi, hai pagato mensilmente gli interessi e gli devi restituire i 100.000 dollari, quindi non c'è eh, interesse più capitale quando tu paghi l'interesse, c'è solo l'interesse, ok? però ne vale la pena, perché? Perché guardate questa operazione che io ho fatto, ve la spiego nei minimi dettagli. Io nella fattispecie eh, avevo trovato del Harmony, degli Harmony Lender, avevano messo un lean su un mio bene, perché la casa quando l'abbiamo trovata, veramente credetemi, eh, non valeva quasi niente, perché anche se l'abbiamo pagata a 150.000 dollari, non valeva quasi niente, perché era totalmente da rifare e all'interno eh, c'era tutte le problematiche che voi potete immaginare, non c'era la cucina, i pavimenti erano deteriorati, le mura erano deteriorate, la scala era tutto, era deteriorato perché comunque era un immobile in vinile, eh, mattoncini, brick in America viene chiamato brick, e, e cartongesso, ok? Quindi abbiamo trovato questi Armony Lender, ci hanno prestato questi soldi, ok? Ci hanno prestato questi soldi, abbiamo messo un link su uno dei beni che io avevo, e che cosa abbiamo fatto? E qui inizia il bello. Quindi capite, io non ho utilizzato i miei soldi, non avevo i miei capitali, avevo dei beni, ok? Quindi investire senza soldi sì è possibile, qualcosa però la devi avere. In questo caso abbiamo utilizzato gli Harmony Lender, prestati 150.000 dollari, preso l'immobile, abbiamo impiegato 4 mesi perché c'era veramente un duro lavoro da effettuare, tant'è vero che sono stati investiti altri 50.000 dollari. Per trovare questi altri 50 mila dollari ho usato il private money lender qual è la differenza Lender l'interesse è molto alto il private money lender è, è, è, è molto più basso è molto più basso è più basso però c'è una differenza sostanziale noi avevamo già il titolo di questa casa e quindi ho potuto utilizzare la casa che avevo comprato la persona è venuta non abbiamo contattato una persona vi direi una bugia se vi, di, vi, vi dicessi che è facilissimo. Noi abbiamo contattato in questo caso più di 10 persone che sono venute a vedere la casa. Quando è arrivata la persona giusta che ha detto ok, la casa per me ha grandi potenzialità, aveva esperienza, se no non ce l'avrebbe mai dati, ha detto io ve li do i 50.000 dollari, mi dovete fare un rapporto eh, ogni quattro settimane con le fotografie degli stati di avanzamento lavoro. Va bene, 150.000 dollari presi eh, con gli Harmony Lender. Abbiamo trovato questi altri 40.000 dollari, da questa persona 40.000 dollari per la precisione, per la ristrutturazione totale, e quindi per un totale di, di 190.000 dollari. Risultato finale, 4 mesi, casa finita, incredibile lavoro, perché io ero sul posto, quindi io ogni giorno andavo a vedere come, come procedevano i lavori, e, e ogni giorno ero entusiasta di quello che stava venendo fuori, perché mi rendevo conto. Una premessa, quando l'abbiamo comperata eh, il valore di mercato di quell'immobile era sugli 800 dollari d'affitto, ok? La casa era composta, era, è composta perché è ancora mia, quattro camere da letto, due bagni, un garage e il terreno, ok? Quando abbiamo finito di ristrutturarla e qui arriva il business e qui arriva il sapere come fare le cose che ti porta a fare un grande guadagno o magari in alcuni casi perdere i tuoi soldi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a guardarci intorno, guardare la media degli affitti. Vi ho detto, era 800 dollari la media degli affitti quando abbiamo preso la casa. In quelle condizioni. Nel momento in cui abbiamo ristrutturato tutto ciò, la casa era diventata bellissima. Noi, le ultime due settimane, già avevamo persone che ci venivano a dire ma è in vendita? No. È in affitto? Sì. E quindi io personalmente cominciavo a prendere i nominativi. Eh, ve la faccio breve. Messa sul mercato affittata in una settimana 1.395, una unità, 1.300 dollari, l'altra unità. 1.395 e 1.300 dollari, perché? Perché in uno dei due contratti, esperienza acquisita sul campo, nel contratto la persona incaricata taglia l'erba del prato, quindi il contratto originariamente era 1.400 dollari, 100 dollari in meno perché mi taglia l'erba del prato, quindi una volta a settimana lui è obbligato a tagliarmi l'erba. Qual è il concetto fondamentale? Avevamo preso un immobile e oggi percepivamo eh, 2695 dollari, adesso l'immobile mio è affittato, è ristrutturato, siamo andati in banca, siamo andati in banca e abbiamo detto questo è il nostro immobile, vogliamo rifinanziarlo, non ha nessuna ipoteca perché ricordatevi la persona che ci ha prestato i soldi l'ipoteca l'aveva fatto su un altro mio immobile quindi hai un valore incredibile perché? Perché la banca vede l'immobile ristrutturato a nuovo, il tutto nuovo, capito? Il tetto dura eh, 10-15 anni, il tetto era nuovo, tutto nuovo. Quindi la banca ci ha dato un valore, eh, ci, ha, ci ha mandato l'appraisal, ci hanno dato il valore, hanno fatto il valore e ci hanno dato 220.000 dollari. Ricordatevi che noi abbiamo utilizzato 190.000 dollari in totale e ne abbiamo ricevuti 220 mila dollari. Il concetto fondamentale, alla base di tutto qual è? Che noi ogni mese percepiamo 2695 dollari di affitti, ok? E paghiamo un mutuo di 939 dollari, capite? E tutto ciò, se avete seguito bene il video, non utilizzando i nostri soldi. Nel momento in cui la banca ci ha dato i soldi, abbiamo immediatamente estinto prestito con gli armoni lender il quinto mese non ci sono penali noi potevamo tenerli eh, quanto volevamo non ci sono penali abbiamo estinto è stato tolto il lean sulla casa che c'era abbiamo estinto il debito col private money lender e ci sono avanzati anche dei soldi per poter dare un pagamento anticipato e fare un'altra operazione immobiliare quindi il concetto è non è possibile Investire nel settore immobiliare senza soldi zero o senza, senza avere nulla di concreto da dare in cambio se si vuole eh, ottenere i soldi L'America, al contrario dell'Italia, ti dà grandi possibilità Se hai esperienza, se sai come fare le cose, è possibile fare investimenti immobiliari senza soldi tuoi Utilizzando soldi eh, e capitali terzi ma credetemi, la differenza incredibile rispetto all'Italia è che quando cominci a lavorare, uno dei punti di forza, quando mi viene chiesto ma perché pensi che l'America è differente dall'Italia, io vi posso assicurare che io personalmente avevo tre mutui in Italia e quando andavo per chiedere l'altro, perché comperavo gli immobili eh, con il mutuo e poi con gli affitti volevo pagare eh, eh, il mutuo. Questo è quello che, che la maggior parte delle persone fanno. Dopo il terzo mutuo ti vedono come... Non lo so, come, come, come se sia un perdente, se hai un difetto, se hai un problema. Io oggi ne ho 15 di mutui. E non avete la più pallida idea di che cosa vuol dire avere ogni giorno delle mail di altre banche che ti dicono Ah, guardi, eh, abbiamo visto eh, che hai questi mutui, abbiamo visto che eh, ti hanno fatto un 5% di interesse se è interessato a passare il mutuo con noi e noi ti facciamo il 4,75 e non il 5, i costi di chiusura ce li adibitiamo noi, non hai spese, non hai penalità, e non hai niente di, uh, uh, di negativo, diciamo, ok? Capite la differenza? Qui se tu sei un investitore e vedono che stai facendo bene, sono loro che ti cercano, perché tu quando fai un mutuo i tuoi dati vanno in un circuito, dove tutte le banche possono vedere questa è la grandiosità dell'America quello che in Italia non esisterà mai nessuno ti parla male dei competitor fanno concretamente un'offerta Punto. quindi la grande possibilità che offre l'America è utilizzare il leverage cioè la leva finanziaria per poter eventualmente diventare ricchi e si può diventare ricchi utilizzando i soldi della banca e con gli affitti si possono am ampiamente pagare le rate ed ottenere i soldi per poter fare altre operazioni immobiliari. Questo è quanto. Io adesso ho una domanda per voi. Nel tuo lavoro, se non sei un investitore immobiliare, come se hai avuto bisogno di soldi per eh, aumentare, migliorare il, il tuo lavoro, non lo so, il tuo business? Come hai fatto? Scrivilo nei commenti, dacci dei consigli, scrivi quello che è stata la tua esperienza. Sei un investitore immobiliare in Italia? Spiegaci la tua odissea di come hai trovato i soldi in Italia di come fai per utilizzare eh, i soldi eh, per migliorare praticamente il tuo business se scriverai nei commenti ti sono veramente grato iscriviti al canale e ti prometto che tutto quello che avrai è come questo video esperienza personale non teoria ciao alla prossima